Buona domenica a tutti. Buon domenico a tutti. È bello vederci qualcuno dopo un po' di tempo. È bello vedere qualcuno dopo un po' di tempo. Come dicevamo, diceva mia moglie, che ci siete mancati. Come diceva mia esposa, os hemos extrañato. È vero, perché quando puoi stare benissimo in altre parti. È vero, perché puoi stare molto bene in altre parti. Però quando sei a casa tua, è tutta un'altra cosa. Però quando sei a casa tua, è tutta un'altra cosa. Quando vedi i figli, è tutto diverso. Quando vedi i figli, è tutto diverso e parlava mia moglie della, del problema no, che, che viviamo oggi e mia sposa parlava del problema che viviamo oggi che si vedono molte cose per quello che è l'occhio, per quello che è la carne che si vedono molte cose per quello che è l'occhio e la carne e in questa settimana io stavo parlando con una sorella e questa uh, settimana stavo parlando con un hermano e questa sorella deve tornare a vivere nella città uh, vecchia da cui veniva e questa sbrana deve voler a mudarsi la, nella città da dove viene. E quindi gli disse, ah yeah. va bene, quindi quando tornerai eh, tornerai dalla, dal tuo vecchio pastore? Y il professore gli diceva, bueno, entonces quando vas a voler, volverai dal tuo vecchio pastore. Sempre mi aveva parlato benissimo del suo vecchio pastore. Perché mi ha parlato super bene del suo pastore sempre. Però disse, sì, sí, però la chiesa è piccolina adesso però lei ha detto bueno, però la iglesia ora è piccola. Ha successo un po' di problemi. Hanno passato alcuni problemi. Adesso sono soltanto una decina di de persone. Ora sono come 10 persone. E quindi sto pensando di andare in un'altra chiesa? Di in e io in quel momento mi sono messo a riflettere, no? E io in quel momento mi puse a pensare che cosa cerca veramente la gente? Dice che cerca realmente la gente? Uomini che sono unti da Dio. Hombres che sono ungidos por Dio. Perché questo lei mi parlava che il suo pastore è un uomo di preghiera. Porque ella me hablaba de que su pastor era un hombre de oración. Un hombre que venía usado muchísimo por el Espíritu Santo. O se, vede que occhio, que vede la carne. o se ve lo que mira el ojo, lo que mira la carne. O se ve lo que mira ojo la carne. ¿Qué estamos buscando realmente? Y lo que queremos decir esta mañana es que el es Espíritu Santo que es la respuesta al momento que estamos viviendo. La risposta tu non la puoi trovare nella carne. La risposta non puoi nella carne. La puoi trovare solo nello spirito. Solo nel Quindi se stai vivendo nella tua vita una crisi. Pero, se, stai una crisi in vida, se stai vivendo una crisi nella tua famiglia. Una crisi in tu familia, nella tua famiglia. Nella tua economia. O nella tua spiritualità, o in tua spiritualità. Quello di cui hai bisogno la guida È la guida dello spirito Santo. Es la del spirito Santo. Perché solo attraverso la guida dello Spirito Santo. Perché solo attraverso la guida del Spirito Santo potrai arrivare alla soluzione di quello che stai vedendo. Vogliamo leggere Giudici, capitolo 2. Vogliamo leggere in Juesi, capitolo 2. Dal verso 6 al verso 11. Del versicolo 6 al 11. Mm. Juesi, capitolo 2, del versicolo 6 al 11. Perché Josué Suèl è ha al popolo. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de José, Josué, y los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, sino de 110 años, y enterraronlo en el término de su heredad en Timnath Sera, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales. Cuando aquella ah, generación fue unida de padres, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, sos una generación que no conocía al Eterno. Y levántose después de ellos otra generación que no conocían a Jehová. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová. Hay una historia muy bonita. Te la Una vez leí que sucedió en los Estados Unidos. una reserva natural. Tenían una reserva natural. Donde, donde, muchos donde había muchos elefantes. E dato che gli elefanti mangiano molto y como los comen mucho, e c'era adesso un problema, y había un problema economico hanno dovuto limitare il numero di elefanti que mm -hmm. numero de e quindi presero tutti gli elefanti vecchi Así que todos los e li regalarono a diversi, eh, diverse, diversi zoo o diversi circhi e li regalarono a... a differenza di zoo o... Oh, sí. o atre reservas y luego soltanto con gli più se quedaron con los elefantes más jóvenes pero a vedere che succedevano cose strane empezaron a ver que pasaban cosas raras empezaron a trovare animales morti incontrare animali muertos e modo particolare a trovare un rinoceronte morto y sobre todo encontraron a un rinoceronte muerto e dopo un po' di tempo incontrarono un altro rinoceronte morto e dopo un altro tempo incontrarono altro rinoceronte morto e, e il rinoceronte perché non lo sapesse ha un corno e per chi non lo sapesse ha un corno che ha un grande valore economico che ha un valore economico quindi le guardie iniziarono a pensare che potessero essere dei bracconieri non so come si dice in spagnolo quindi uh, le la, guardie iniziarono a pensare che era gente che que voleva venderlos e quindi misero delle telecamere e quando trovarono il terzo rinoceronte morto el rinoceronte muerto, si accorsero che in realtà i rinoceronti venivano uccisi dagli elefanti piccolini e giovani Se de que los eran por los questi elefanti giovani erano diventati incontrollati Estos elefantes jóvenes habían vuelto incontrolables. Y hacían lo que les pasaba por la cabeza. Y al final empezaron a crear tantos problemas. Que tuvieron que tomar una decisión. Y entonces se fueron a tomar los elefantes viejos que habían regalado. Y presero una coppia de elefantes vecchi y li introdussero de nuevo. Y pusieron una pareja de elefantes viejos y los pusieron otra vez. Cuando vecchi, y cuando pusieron esta pareja de elefantes viejos y los uh, viejos pusieron orden en los jóvenes. Dice, Apostolo, cosa c'entra questo con i versetti che abbiamo letto? E, Apostolo, che tiene che vero questo con i versicoli che abbiamo leito? Quello che era successo ai tempi di Giosuè. Lo che aveva passato nei tempi di Josué Che fino a quando le persone eh, anziane che avevano vissuto insieme con Giosuè erano vivi E' che, fino a quando i anziani che avevano vissuto con Josué, erano vivi Tutto il popolo camminava secondo quella che era la volontà di Dio Tutto il popolo camminava secondo la volontà di Dio Ma quando quella generazione morì era quando questa generazione morì. La generazione che aveva era stata insieme con questi anziani era morta. La generación que había estado con los ancianos que, muerto, que había ancianos que muerto. si sono allontanate dalla Las personas se alejaron de la voluntad de Dios. y Entonces Dios tenía que uh, levantar otras personas para poner orden. Perché c'era bisogno di persone che potessero guidare il popolo perché si necessitava di persone che potrebbero il popolo e queste persone non dovevano essere persone qualunque queste persone non devono essere persone qualunque dovevano essere persone guidate dallo Spirito Santo devono essere persone guidate per il Spirito Santo e quindi Dio fece ehm, eh, fece eh, unse Otoniel. Entonces, entonces Dios, uh, a Otoniel e Otoniel fu il primo giudice Y Otoniel fue el primer juez. E fece in modo che tutto il popolo camminò secondo quelli che hizo que todo el pueblo caminase según los que eran las enseñanzas de Dios. Mise Puso orden en el pueblo de Israel. y esto pasa muchas veces también en la familia de los cristianos. Como cristianos hacemos experiencia? pero llegan los hijos. E i figli crescono in ambiente cristiano E i figli crescono in un ambiente cristiano. Uh, cristiano Però non fanno un'esperienza con Gesù. Però non un'esperienza con Gesù. E se c'è un capo famiglia che è unto da Dio, guidato dallo Spirito Santo. E se hai un chefe di famiglia che è guidato dallo Spirito Santo e un allora si dedica a mettere ordine nella famiglia. Si dedica a ponere ordine nella famiglia. Altrimenti i figli prendono la direzione che più gli dà alla testa. Però se no i figli trovano la direzione che chiedono. Per questo abbiamo bisogno di essere guidati dallo Spirito Santo. Per questo necesitamo essere guidati dallo Spirito Santo. Affinché le persone che sono sotto la nostra responsabilità possano essere guidate nel cammino di Dio. Puedano essere guidate nel camino, di Dio. Nel camino de Dio. Tu non puoi imporre con la tua testa ai tuoi figli che devono servire Dio. Tu non puoi imponerle con la tua cabeza ai tuoi figli che devono servire al Signore. Perché solo quando arriveranno ad una certa età perché si ne per entrano. entrano perché se no quando llegano a una età se ne entrano cioè saranno vicini a Dio perché lo dici tu non perché lo vogliono loro saranno vicini a Dio perché tu lo chiedi ma quando si, si, si muove nell'unzione nella presenza dello Spirito Santo però quando si muove nell'unzione del Spirito Santo allora i tuoi figli sperimenteranno lo Spirito Santo, Entonces, tu, si, pues, Spirito Santo. non una religione ma una persona non una religione ma una persona e quindi vivranno in, con una vita di Dio, con la vita di Dio, una vida de Dios. abbiamo bisogno di essere guidati dallo Spirito Santo, ser por el Espíritu Santo in modo che le persone che sono nella nostra responsabilità possano essere guidate dallo Spirito Santo, e alla stessa maniera abbiamo bisogno di leader sulla nostra vita. E della stessa maniera necessità eh, nella nostra vita. Spirito Santo. Che siano guidati dallo Spirito Santo. La stessa cosa è successa molte volte con le Chiese. Mismo con las Ci sono stati momenti di grande risveglio. De gran Quindi sono nate delle denominazioni. Nacieron, uh, e, e sono iniziate a nascere come movimenti guidati dallo Spirito Santo. A por el Santo. In cui lo Spirito Santo faceva cose meravigliose. Que el Santo cosas maravillosas. Poi sono passati gli anni. Luego los años. E da movimento. Sono diventati monumenti. Mm. Se voi andate ad Azusa Street, che è il posto dove c'è stato il risveglio pentecostale. È il il pentecostale. Voi potete vedere lì in Azusa Street una targa. vedere una targa in Azusa Street. Qui in Azusa Street c'è stato il risveglio pentecostale. Aqui in Azusa Street il risveglio pentecostale. 1906 mi sembra che sia. Sì. Credo che è 1906 1912 1912. Cioè, sembra una, una, una targa funebre. Parece algo di funeraria. Perché ha una data di fine. Perché tiene una, una fecha di fine Ora non ricordo precisamente le date, queste dovrebbero essere più. Uh, non mi ricordo esattamente le fechas Cioè, c'è una nascita e una fine. Hai un nascimento e un fin. Questo movimento. Questo movimento. Alla fine è diventato un monumento. Se volviò un monumento è diventata da una relazione con Dio si volviò creare una relazione con Dio ad una religione. A una religione e quindi abbiamo bisogno di essere guidati dallo Spirito Santo per questo Santo. di essere guidati dallo Spirito Santo. E di essere guidati dallo Spirito Santo. E di essere sotto la guida di persone che sono guidate dallo Spirito Santo. Altrimenti rischiamo che se le persone vengono guidate no, per la carne. Questo causerà la distruzione de di tante cose. De tu lo puoi vedere anche con il popolo di Israele. Tu puoi anche con il popolo di Israele. Quando c'era Salomone e Salomone muore. Il regno si divide in Roboamo e Geroboamo. Il regno divide in Roboamo e Geroboamo. Uno è il re di solo Giuda. Uno solo re di Giuda. E un altro è il re delle altre tribù di Israele. L'altro è il re delle altre tribù di Israele. Però che cosa fa il re di Israele? Però che è il re d'Israele? vede che tutte le persone vanno a tempio ad adorare in, in Giuda. Ven que todas las personas van al templo de Judas para adorar. Y ahora prende una decisión. Entonces toma una decisión. Dice, no, no es bueno que la gente se vaya a pregare en otra nación. Que si no es bueno que la gente se vaya a adorar a otra nación. Y entonces crea dos ídolos. Entonces crea dos ídolos. Forma con forma de toro. Y dice, no, no, estos son los de los que nos hicieron salir da, da, de Egipto. Y le dice, mira, que estos son los dioses que os, que os hicieron salir de Egipto. E la cosa più assurda lo más è che tutto il popolo si vuole ad essere idolatra. È che tutto il popolo si vuole idolatra. C'è cioè un popolo che serviva il Signore. Un popolo che serviva il Signore. Che faceva chilometri per andare al Tempio per adorare Dio. Che aveva chilometri per irsi al Tempio e adorare Dio. Perché è stato guidato da un leader carnale. Come fu guidato da un leader carnale. Alla fine diventa un popolo idolatra. Al final si volviò un popolo idolatra come le persone sbagliate come las possono fare, farci fare dei cammini sbagliati hacer quando Israele doveva entrare nella terra promessa tiene que nella ha mandato 12 spie per esplorare il paese però 10 avevano un riso conto Pero un conto, una relazione es... una... una risposta una risposta ah sì sì è come ha detto Dio sì sí, è come ha detto Dio però ci sono le mura. però muros. ci sono i giganti hay gigantes. e noi sembravamo delle cavallette noi parecchiamo insetti. e solo due invece dicevano sì sí, è vero ci sono i giganti però solo due di dijeron sì sí, hai giganti però se Dio è con noi noi ce li mangeremo con il cane Pero si Dios es con, está con nosotros, nosotros los comeremos como pan. Diez eran guiados por la carne. E erano por lo y dos eran guiados por el Espíritu. Attención, diez eran guiados por la carne. Pero creo que diez estaban guiados por la carne. Cuando tú ves algo, y, vedi eh, que cosa, y ves que hay tanta gente que hace esta cosa, non significa che perché lo fa tanta gente quella cosa sia giusta non significa che perché lo fa tanta gente e sia giusto anzi spesso è il contrario De hecho, molte volte è lo contrario quando il mondo fa tante cose quando il mondo fa tante cose molto spesso sono cose sbagliate molte volte sono cose che stanno male e invece quando i cristiani fanno delle cose però quando i cristiani fanno qualcosa spesso si trova ad andare contro la maggior parte della gente molte volte hanno che andare in contra della maggior parte della gente però quando tu sei guidato dallo Spirito Santo, eres por el Santo e leader guidati dallo Spirito Santo, por el Santo quelle, a, quelle persone portano il popolo alla vita. Estas el Invece queste persone che erano guidate per la carne, que sido por la carne. Alla fine portarono le, il popolo a morire, nel al final, llegaron, al a morire nel deserto. Perciò la domanda che dobbiamo porci oggi è. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿cómo estamos tomando las decisiones en nuestra vida? ¿Cómo estamos tomando las decisiones en nuestra vida? por la carne y por las oportunidades? ¿O guiados por el Espíritu Santo? perché l'unica possibilità, l'unica soluzione, la única possibilità la única soluzione al momento che stiamo vivendo? al, al momento che stiamo vivendo. La possiamo trovare attraverso la guida dello Spirito Santo. La la del Espíritu Santo. E, e le scelte che noi prendiamo e influenzeranno sia noi e sia le persone che dipendono da noi. Influenciarán noi e las que de le persone che dependen da noi. Come le famiglie? Come las familias. Vale. Un esempio Saul? Un ejemplo Saul? No. Saul era una persona che aveva perso lo Spirito Santo Saul era una persona che aveva perduto lo Spirito Santo fino a quando Dio era con lui, lui vinceva le battaglie fino a che Dio stava con lui e ganava le battaglie però aveva un momento in cui Dio non gli parlava più però arrivò un momento in cui Dio non gli parlava e quindi lui iniziò a prendere le decisioni in base a quello che que lui diceva e quindi lui iniziò a prendere decisioni secondo quello che lui diceva addirittura fece consultare un mago a uh, consultò un brujo perché doveva far uscire Salom... Um, Samuele a parlargli che era morto. Perché aveva che Samuele per parlarle perché stava morto. E gli dice guarda che uh, Samuele, guarda che Dio non mi parla più. E gli dice, Samuel mira che Dio già non mi parla. Non mi parla più personalmente. Già non mi parla personalmente. Non mi parla più con i profeti. Già non mi parla con profetas. Non mi parla più con i sacerdoti. Io non mi parla con sacerdoti. E quindi io mi sono rivolto a un mago. E poi ne parliamo a un brujo. Per farmi sapere che cosa devo fare. Para che mi dica che devo fare. Cioè immaginate cosa significa avere una persona che guida un popolo. Immaginate che significa una persona che guida il popolo. Che si rivolge ad un mago per sapere quello che deve fare. Che ha un mago per sapere che fare. E alla fine morì lui. Y al final murió él, morì e alla fine morì. Morì la sua famiglia. Su familia, I suoi figli. Sus hijos, e morirono una grande quantità di persone il giorno dopo. E un montón de persone il giorno después perché quando ci sono persone guidate dalla carne, quando por la carne queste persone conducono le persone alla morte Esas las a la ma quando ci sono persone guidate dallo spirito por el espíritu, le persone vengono guidate alla vita Esas a la vida. Amen. Paolo ci avverte Paolo nos quando saluta gli anziani di Efeso cuando saluda a las ancianas de Éfeso da un les da una advertencia de Apostoli, capítulo 20. en Hechos capítulo 20 del versículo 28 al verso 30 del versículo 28 al 30 ah. Hechos capítulo 20 del 28 al 30 Por tanto mirad, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para llevar discípulos tras sí. Dice que después de que él se fuera, saliendo la remática de Lupi, oppure dall'interno proprio loro sarebbero nati degli uomini che, medio di ellos habían, uh, che avranno fatto, proposto cose perverse, che cose perverse. per trascinarsi dietro i discepoli Para de los e io sono andato un po' a studiare per vedere cosa significava Perverso questa parola. E io mi fui a buscar che significava la parola perverso. Perché sapete che la traduzione viene dal greco del Nuovo Testamento. Perché la traduzione viene dal greco del Nuovo Testamento. E sì. molto spesso ha dei significati diversi in base alla parola. E molte ha dei significati differenti la parola. In questo caso usato il termine diastrefo. In questo caso si usò il termine diastrefo. Che significa cose distorte che significa cose uh, torcidas e moralmente incorrette. Y moralmente incorrette. O sea, cioè, cose prese dalla parola di Dio. Cioè, cose tomadas dalla parola de Dios. Però trasformate, cambiate. Pero cambiadas, modificadas. Per fare in modo che le cose siano incorrette moralmente. Para que las cosas sean incorretas moralmente. Esempio. Esempio. Ah va bene, ma qual è il problema che tu fai peccato? Però che cosa dà se tu peccati? Tanto alla fine Dio è buono e perdona a tutti quanti. Al final Dio è buono e ti perdona a tutti. Io ricordo una volta ero in Sicilia. E una che in Sicilia. E la persona me lo disse. Me lo dice. Ah, io sto seguendo questo pastore in, pastor in internet. E lui insegna che alla fine l'inferno non esiste. Che, che mostro è Dio che manda la gente all'inferno? Che mostro può essere Dio per mandare la gente all'inferno? Se, se Dio, è Dio è amore. Se Dio è amore. Se, se Dio è buono. Ah, mica manda la gente all'inferno. Come può mandare la gente all'inferno? Dice no, Dio non vuole che la gente vada all'inferno E dice mira, Dio non vuole che la gente vada all'inferno Per questo ha mandato Gesù a morire sulla croce per noi Per questo ha mandato Gesù a, a morire sulla croce per noi Per chi crede in lui para quien crea en él E cammina nella sua volontà E cammina nella sua Dios. volontà Amén. Fino alla fine hasta el final, Sarà salvato, sarà salvato. Ma tu devi camminare nella sua volontà. Per riesci a camminare nella sua volontà. Però no, questa sorella già era distorta. Però no, questa hermana lo tenia tutto distorsionato. No, a me mi piace più questo. Però a me mi piace più questo. Perché così posso fare quello che voglio. Perché così posso fare quello che voglio. E io sto convivendo, no. ho il mio fidanzato. Io tengo mio avvio, sto vivendo con lui. Ah, ho, fatto, ho perso un sacco di tempo eh, tenendomi in santità. Perdí mucho tiempo estando, eh, estando en santidad. Porque, Porque tenía miedo de pecar. Adesso estoy de que Pero ahora estoy libre de hacer lo que quiero. Personas que distorsionan la palabra para llevarlo a algo de moralmente incorrecto. Y para que lo sigan. Ah va bene, ma tanto Dio è buono, mica giudica. Però Dio è buono, come va a giuscarti? Questo era l'Antico Testamento. Questo è es l'Antico Testamento. E si sono dimenticati l'Apocalisse. E si olvidati Apocalisse. Dove è meglio che voi lo leggete. Dove dovreste leggerlo? Perché là si parla dell'ira di Dio, del giudizio di Dio. Perché si parla della ira di de Dio, del juicio de di Dio. Dio è amore. Dio è amore. Però Dio è anche giustizia. Però è giustizia. Questa cosa bisogna predicarla. E predicarlo. Perché molti se la sono dimenticata. molti lo olvidaron Tanta gente carnale. Mucha gente carnal distorce la parola di Dio. Distorsiona la parola de Dio. Perché quello a cui danno importanza. La cosa che le dan importanza non è la salvezza delle anime. Non è la de almas. Ma che la gente non lasci la chiesa. Sino che la gente non deja la iglesia. Perché si preoccupano di riempire delle sedie in un locale. Perché si preoccupano di llenare la sillase in un locale. Invece di preoccuparsi di riempire il cielo. Invece di preoccuparsi di cielo. Purtroppo è la realtà, fratello e storie. Lamentabilmente è la realtà, hermano. Persone guidate dalla carne, Persone por la carne. Distorcono la parola di Dio. Per i propri interessi. Settimana parlavo con un'altra sorella. E la settimana parlavo con un'altra hermana. E diceva guarda apostolo, io sto parlando con una sorella, mi ha fatto delle domande. Le dice, mio hermano, che io sto parlando con un'ermana e mi ha fatto preguntare. Perché il suo pastore stava facendo un insegnamento sui doni. Perché il suo pastore stava facendo un'insegnanza enseñanza i sobre doni. Sobre ministeri. Los e ha detto che queste cose non sono più per questo tempo. Que no ah, che erano soltanto per il periodo degli apostoli. Periodo de apostoli. E, e quelli che predicano che no. que queste cose esistono ancora oggi. sono ignoranti. Son e se succedono dei miracoli. Ah, questo è dal diavolo. E distorcono la parola di Dio per i propri interessi Para sus perché non vedono la gloria di Dio nella loro vita no la hanno interesse mm -hmm. che le persone non vanno a cercare la, la potenza di Dio da qualche altra parte hanno interesse che le persone non buschino il poder di Dio in un altro lato perché la Bibbia dice che la parola di Dio è potenza. Perché la Bibbia dice che la parola di Dio è potenza Per cambiare i cuori. Per per trasformare la vita. Per trasformare la vita. E dove non c'è potenza? E dove no poten non hai potenza, non c'è nemmeno parola? Hay non so perché sto parlando così duro questa mattina. Non Ma so perché sto sendo tanto duro questa ah. Però è la verità. Però è la verità. Conosceremo la verità. La verdad, e la verità ci farà liberi. Anche se la verità non piace. Anche non È quella che veramente ci aiuta a cambiare. La nos aiuta a cambiare. Quindi la Bibbia ci avvisa delle caratteristiche di queste persone. La gente. Giuda capitolo 1, In Judas, capitolo 1? Versetto da 16 al 19. Versicolo da 16 al 19. Giuda capitolo 1. non vedo. Al final. Ah, sí. Ok, Judas capítulo. Uno solamente, un capítulo de Judas. Uno, de 16 al 19. Vamos. Estos son murmuradores, querellesos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en la admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, Tenéis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como os decía, que en el poster tiempo habrían borladores, que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el espíritu. Estos son los que hacen divisiones. Gente carnal. Gente carnal. Que no hablan espíritu. No quando le persone prendono decisioni per la carne, las personas por la carne sono persone carnali Son e quindi portano le persone a, a dividersi dagli altri fratelli e sorelle. Y las a otros Se tu conosci e parli con qualcuno che è stato nel testimone di Geova ti diranno che quando loro decidono di lasciare il testimone di Geova Dicen que de quando uh, deciden de dejar el testigo de Jehová. Nadie puede hablar más con ellos. Ni siquiera se sono genitori. si son padres. Si son Ni si son parentes estrictos no pueden tener nada que ver con ellos. Entonces, a causa por causa de la carnalidad. Dividen familias. Dividen el cuerpo e purtroppo è passato anche in tante chiese. che in che fratelli e sorelle che se ne vanno che hermanos e hermanas che se vanno da una chiesa devono essere visti come delle persone con cui non avevi niente a che fare se vengono come persone con le che non devi avere niente a che fare ah non ci devi parlare ah non tienes devi parlare e anche se sei fratello non devi mangiare insieme con questa persona ni si hermano, non ti devi mangiare insieme con questa persona gente carnale gente carnale che non tiene lo spirito che non tiene spirito e che causa divisione nella chiesa in che causa divisione chiesa quando ci sono persone guidate dalla carne questo porta alla divisione e alla distruzione ma quando ci sono persone guidate dallo spirito questo porta alla vita nel libro dei giudici abbiamo tanti esempi passava sempre la stessa cosa Siempre pasaba lo mismo. El pueblo se allontanaba de Dios y el pueblo se alejaba de Dios. Y Dios alzaba un nuevo unto del Espíritu Santo. Dios levantaba un hombre ungido por el Espíritu Santo que guiaba de nuevo el pueblo a tornare a Dios. Pregiamos gracias el pueblo a volver a Dios. Poi moriva, luego moría. Moría questa generazione. Moría la generación. Y el pueblo se allontanaba de nuevo de Dios y el pueblo se alejaba otra vez de Dios. Y Dios levantaba otra persona guiada dallo Spirito Santo per riportare il popolo a Dios. Dios tenía que levantar a otra persona que sea uh, guiada por el Espíritu Santo para hacer guiada. E questo andò avanti fino a quando Dio non fece il re. E quando c'era Saul, il profeta Samuele stava morendo. Era vecchio. Il profeta Samuele già stava vecchio. E quindi Samuele costituisce i suoi figli come giudici. Però i figli non sono come il padre. Pero los hijos no eran como el padre. los hijos eran los hombres carnales. Que decidevano, eh, prendevano le decisioni in base alla las decisiones según la carne. Y esto causó un montón de problemas al pueblo. la gente era habituada a Samuel, que era guidado dallo Porque la gente estaba acostumbrada por Samuel, por el espíritu. Y ahora estaban estos hombres guidados por la carne. E le cose non funzionarono più. Quindi il popolo chiese un re. Il popolo un re. E gli fu dato un re secondo la carne, che era Saul. Ma quando arrivò Davide, David, le cose cambiarono. Cambiaron. Davide uccise Golia. David a Golia. E quando dopo tanti problemi Davide divenne re, e quando, de cosas, David se rey, la prima cosa che fece, lo que hizo, prese l'arca di Dio e la portò nella sua città. De la su Questo perché lui era l'uomo secondo il cuore di Dio. Él era el según el corazón de Dios. Perché era un uomo che voleva stare quanto più vicino possibile al Signore. Perché era un uomo che voleva que stare lo più cerca possibile di Dio. Un uomo spirituale. Un, hombre spirituale. Creò, un, creò, un creò un regno di vittoria. un Dove tutti i nemici alla fine furono messi sotto i suoi piedi. Mise ordine all'interno del popolo di Dio. Puso ordine nel popolo di Dio. Quindi è la soluzione quando le cose non vanno bene. la quando las cosas van bien. Quando la nostra famiglia è lontana da Dio. Quando la nostra famiglia è sta lei Dio. Quando la Chiesa è addormentata. Quando la Iglesia sta dormendo. Non è eh, di andare dallo psicologo. Non è di dal psicologo. Non è di migliorare la nostra tecnologia. Noi stiamo migliorando la nostra, migliora nostra tecnologia. Ah, se cantiamo soltanto con, con la batteria mettiamoci anche un'altra cosa nuova. Ah, se solo cantiamo con la batteria, possiamo algo más è che lo Spirito Santo deve dimorare nella nostra vita. lo nostra Spirito Santo deve dimorare nella nostra famiglia. lo Spirito Santo deve dimorare nella nostra chiesa. Santo nella nostra Perché quando lui, passi, quando lui guida i nostri passi, Il nemico è sconfitto. Nemico e La nostra vita sarà in vittoria. Però quando siamo guidati per la carne. Però quando sono guiados por la carne Le cose non funzionano no Quando ero in Italia una volta ho partecipato a una riunione di pastori Quando stavo in Italia partecipato a una riunione di pastori Era all'inizio del ministerio Era l'inizio del ministerio E quindi ero molto contento di incontrare altri pastori e altri pastori E ero molto illusionato E estaba... tenía molta illusione Dice, adesso arriverò. là, avremo un bel tempo di preghiera tutti insieme. E dice, ah, ora vamos a llegar ahí. un tempo di orazione tutti juntos. Non lo so. Poi magari ognuno condivide qualcosa della Bibbia, qualche rivelazione. A lo mejor luego comparte algo della Bibbia, alguna revelazione. Guarda, wow, deve essere proprio bello. Tiene che essere molto bonito. Invece, quando arrivai là, era tutto l'opposto di quello che io pensavo. E quando arrivai là, era l'opposto di lo quello che pensavo. Non si è pregato quasi niente. Casi non se ora. E di cosa si è parlato? E di che si parlò? Ah, quel fratello in quella chiesa ha fatto questo. Ah, il suo in quella Ah, quel fratello in quell'altra chiesa ha fatto quest'altro. in iglesia Non c'erano discorsi spirituali. Non era discorso spirituale. Non si parlava della Bibbia. Non si parlava della Bibbia. Non si pregava. Non si orava Si parlava soltanto di quello ha fatto questo e quello ha fatto quest'altro. Solo si diceva, questo dice questo e questo ha dice l'altro. E vi devo dire la verità, sono uscito da quell'unione molto deluso. Y salí de esta reunión bastante decepcionado. En in quel momento ho fatto un pensiero. In questo momento ho pensato. Cioè, ma se questo è il livello spirituale dei pastori. Dice, però se questo è es il livello spirituale dei pastori. Come deve stare la Chiesa? Come deve stare la Chiesa? E da quel momento algo se rimasto en mi corazón. Porque in questo momento tu vedi el problema pero no conoces qual è la solución. Però passando il tempo negli anni, tempo, los años, arrivi a capire es a entender che la soluzione della Chiesa di oggi que la de la de hoy è ritornare ad essere guidata dallo Spirito, es Spirito Santo. È lo Spirito Santo. e ritornare ad essere una Chiesa spirituale. Una iglesia basada en la oración y en la palabra y No en la política la solución, la, familia, la solución para la familia Es que la familia sea basada en la oración y en la palabra Que las decisiones van tomadas por la familia Por la vida del Espíritu Santo Y no en base a la oportunidad questo deve essere in ogni area della nostra vita. Nella nostra famiglia, nella nostra, nostra vita personale. Nella nostra famiglia, nella nostra vita personale. Nella nostra famiglia, nella nostra vita personale. Nella chiesa. Nella chiesa. Abbiamo bisogno di tornare alla radice del cristianesimo. E Dobbiamo tornare alla radice del cristianesimo. E la radice del cristianesimo non è quando ci mettiamo il velo, il velo lungo o la gola lunga. O il velo in la la Non è questo. Questa è la radice del cristianesimo. La radice del cristianesimo è quando ritorniamo. La radice del cristianesimo è quando volviamo. Ad avere veramente una relazione con Dio, alla base della, con Dio base della nostra vita. Quando arriveremo a questo? allora ci sarà un cambiamento nella nostra famiglia nella nostra famiglia nella nostra vita e anche un cambiamento nella nostra chiesa iglesia se la chiesa è in crisi la risposta è lo Spirito Santo se la tua famiglia è in crisi la risposta è lo Spirito Santo se la tua salute è in crisi la risposta è lo la risposta è lo Spirito Santo. È Santo se la tua economia è in crisi tua economia sta in crisi, La risposta è lo Spirito Santo. La risposta è lo Spirito Santo. In questo, in questo tempo difficile, in cui ci sono poche persone unte da Dio veramente, in poche che Dio. Abbiamo bisogno di recuperare i valori cristiani. Necesitamos recuperar i valori cristiani. Abbiamo bisogno di recuperare la soprannaturalità di Dio. Abbiamo bisogno di, di uomini e donne di Dio guidati lo Spirito Santo. Necesitamos de hombres y mujeres de Dios Dio guiados por el Espíritu Santo. Non solo uomini, anche donne. No donne. Guiados per lo Espíritu Santo. Guiare per lo Spirito Santo. perché la risposta è de Spirito, Spirito Santo. Amen. Allora, vogliamo avere adesso un momento per pregare. Diremo, un momento per ora. E se tu vuoi essere quest'uomo uomo, questa donna.